Angelica, ho 18 anni e sono la direttrice di 1993, il giornalino scolastico del liceo Falcone. 1993 è nato nel 2016 e dopo una piccola pausa gli abbiamo ridato vita nel 2018. Mi entusiasmava l'idea di partecipare a un progetto nuovo e sconosciuto ed è stato proprio questo stesso entusiasmo a spingerci a sviluppare il progetto. All'interno del giornalino, oltre a ricoprire il ruolo di direttrice, io mi occupo dell'impaginazione della scrittura e quest'ultima è sicuramente l'attività che preferisco perché scrivere mi ha sempre aiutato nei periodi difficili della mia vita. e raccontare una storia con le parole giuste sia un modo per farsi conoscere e superare la timidezza e poter affrontare tutte le difficoltà che normalmente incontriamo nella vita quotidiana. Uno dei ricordi più piacevoli che ho all'interno della mia esperienza per 1993 è il 14 febbraio di quest'anno. È stato per noi un traguardo molto importante perché è stato il primo numero che abbiamo distribuito con i fondi della stamperia e il significato per noi ragazzi della redazione toccare con mano i risultati del nostro lavoro. È stato accolto con molto entusiasmo da tutti i nostri compagni quindi è stato veramente un momento molto bello. 1993 mi sta insegnando ad essere una giornalista, mi sta servendo come una vera e propria formazione per il mio futuro e a livello emotivo mi sta insegnando a fare squadra con i miei compagni della redazione. Recentemente 1993 ha creato una collaborazione con i giornalini dei licei Sarvi, Mascheroni e Lussana. Questa collaborazione che porta il nome di 4G curerà la pubblicazione cartacea prevista per settembre. Abbiamo deciso di affrontare il tema del coronavirus che svilupperemo attraverso quattro temi. Per maggiori informazioni visitate il sito giovani.bg.it